Ciao, sono Luca di Mr. Gadget. Buona giornata, bentrovati. Voglio raccontarvi le mie prime 24 ore con iPhone XS Max. Allora, questa è la versione rinnovata di iPhone X, arriva sul mercato a 1.289 euro, nella sua versione più grande, quella da 6,5 pollici, arriva addirittura ad un whopping, come dicono a Brescia, eh, prezzo di 1.680 euro per la versione da 512 eh, giga. C'è anche la versione più piccola con il display da 5,8 pollici, parte da 1189 euro eh, con eh, tutti i tagli di memoria che noi eh, conosciamo. Ma questo telefono, insomma, che cos'ha essenzialmente di nuovo rispetto al modello precedente? Beh, insomma, andiamo a vedere un po' da vicino anche che cosa cambia. Dal punto di vista estetico non è difficile notare come essenzialmente non cambi quasi nulla, no? se non questa diagonale enorme del eh, display, vediamo eh, come è messo rispetto al Galaxy eh, Note 9, no? per darci un'idea delle dimensioni eh, 6. Eh, pollici, siamo invece a eh, 6,5 pollici. Peraltro, ecco, bisogna notare, secondo me, un eh, dettaglio: no? cornici veramente ridotte al minimo: il famigerato notch che noi eh, ormai eh, conosciamo, sulla parte inferiore eh, il eh, tratto con eh, altoparlante e con il microfono curiosamente non sono più simmetrici <ride> da una parte ci sono più buchi che dall'altra mentre in passato erano eh, al 100% simmetrici attacco per eh, lightning eh, port su un eh, lato il controllo del volume, detto anche volume rocker, l'accensione e spegnimento delle eh, suonerie, dall'altra parte invece, eh, come ormai siamo abituati a vedere, il pulsante di accensione eh, e poi eh, il cassettino per la nano sim. Questa è la versione oro, eh, in realtà una tonalità di oro molto gradevole eh, da eh, vedere, eh, rifinita poi tra l'altro anche dal eh, frame eh, che richiama lo stesso eh, colore del eh, telefono. Eh, cosa colpisce eh, di più utilizzando eh, questo eh, smartphone? Allora, sono due cose e vi dirò una cosa, due cose proprio velocissime e poi ci ritroviamo per la recensione completa quando ehm, sarà. Il momento di vederla allora intanto la qualità del eh, display che è impressionante per la tonalità la profondità dei neri ma eh, un'altra delle cose impressionanti purtroppo noi non possiamo provarla perché eh, registriamo eh, queste recensioni in mono ci attrezzeremo anche per l'ascolto stereo ecco una delle cose che fanno fanno impressione quando sono viste da vivo noi purtroppo eh, non possiamo gestirlo ascoltare il test eh, stereofonico eh, del display è impressionante perché la separazione stereofonica è pazzesca, se eh, utilizzerete questo telefono eh, per, eh, adesso togliamo magari questo fastidio, eh, se utilizzerete il telefono per la riproduzione di contenuti multimediali, devo dire che eh, in eh, questo senso il miglioramento, cioè l'avere un iPhone con un display così grande fa essenzialmente la differenza. Molti di voi mi chiedono, ho un iPhone 8 Plus, è il caso di fare eh, l'upgrade? Allora quello lo potete scegliere solo voi, avete voi eh, insomma, sotto mano le vostre finanze, potete scegliere solo voi come spendere il vostro denaro se mi chiedete invece se valga la pena da un punto di vista prettamente tecnologico l'upgrade da iphone X e da iphone 8 e 8 plus a questi nuovi modelli beh diciamo insomma che c'è il passo incrementale di un anno di tecnologia ma sicuramente non un salto in avanti ma se qualcuno di voi ha un iphone 6 un iphone 6s Già con il 7 si comincia a vedere una differenza fondamentale, beh, insomma qui si va veramente su un altro pianeta, no? realtà aumentata molto più potente, tra l'altro ecco c'è un dettaglio difficile da mostrarvi, magari cercherò qualche video che lo faccia, eh, con la realtà eh, aumentata voi avete la possibilità di riconoscere le superfici in modo molto più eh, semplice e ci sono dei giochi da utilizzare molto immersivi davvero eh, fantastici. Altro dettaglio che vi sottolineo è la fotocamera. Allora, fotocamera, eh, apparentemente non è cambiato niente, no? Un eh, doppio sensore da 12 megapixel, eh, uno con una profondità di 2,6 mm, l'altro da 5,2, con eh, quindi, eh, diciamo, eh, il telefoto, no? il teleobiettivo, eh, con la capacità di eh, riprendere le cose che sembrano eh, più vicine. Però qui c'è anche una novità importante, si chiama Smart hdr e guardate che la differenza che viene fatta da questo eh, smart hdr è assolutamente totale io ieri poi ve la mostro anche in real time ho fatto questo eh, scatto completamente contro luce eh, con la modalità ritratto è vero che c'è questa difficoltà nello scontornare perché mi ha messo un po' di eh, aureola ma probabilmente perché conosce il mio eh, grado di eh, santità elevata, vedete nello scontornare qui c'è leggermente l'effetto aureola ma è impressionante la capacità di leggere L'immagine nel momento in cui viene scattata anche una foto completamente contro luce. Tenete conto che vengono scattate molteplici frame della stessa immagine e poi viene scelto quello con l'esposizione migliore, tutto questo rigorosamente in temporale. Devo dire che la fotocamera, tra l'altro in questo caso vediamo la fotocamera frontale in funzione con questo tipo di modalità, è veramente impressionante torneremo con una recensione più completa, un po' più avanti per raccontarvi tutto di questo iPhone XS Max. Eh, la batteria mi pare di buona capacità, ieri si riscaldava molto nella fase delle varie prime sincronizzazioni e si scalda molto anche in fase di riscaldamento wireless, devo vedere se sia una cosa permanente o solo magari delle prime ore, momento in cui magari con tutte le varie sincronizzazioni il processore è un po' messo a dura prova. Vedremo nei prossimi giorni insomma come si comporta, qual è il funzionamento della batteria, quali sono le caratteristiche peculiari di questo smartphone per decidere insomma eh, se rimane il re del mercato o se ci siano alternative più eh, valide da acquistare. Ci ritroviamo nei prossimi giorni, se ne avete acquistato uno voglio il vostro parere.